Ciao ragazzi video molto veloce per introdurre quello che sarà un prossimo video questo è un Bosch neanche vecchio che ho deciso di modificare a presto per i dettagli